Noi chiediamo un tavolo di confronto sulle misure che la Regione deve mettere in campo sul caro bollette e sullo shock energetico a favore delle imprese e a favore delle famiglie. Ci sono delle risorse, possono arrivare fino a 200 milioni di euro, che non sono consistenti per quanto riguarda l'ammontare delle risorse che servirebbero, oltre 2 miliardi di euro ma pur sempre sono circa il 10% del costo che la nostra comunità tra imprese e famiglie stanno sostenendo in più con il rischio vero, drammatico che alcune imprese possano davvero chiudere e che tante altre famiglie possano non farcela la legge elettorale non è il tema e peraltro per quanto ci riguarda chiediamo che ci sia una legge elettorale sottoscritta da tutte le forze della maggioranza e così non è che ovviamente si eviti di riscrivere le regole del gioco nel momento in cui c'è una tornata elettorale, quella regionale alle porte, e che peraltro sia dotata anche dei pareri tecnici in questa mattinata questa legge elettorale non era dotata dei pareri dell'ufficio legislativo, perché per quanto ci riguarda e per quelli che sono i, i primi rilievi che noi stiamo portando avanti è anche contro lo statuto della regione blu.